Allora oggi voglio aprire con voi e questo sacchettino che ho preso su Wish è una mystery bog, bog piccolina piccolina. allora l'ho appena ricevuta e voglio assolutamente aprirla perché ancora è chiusa, si vede c'è ancora il nodo e non l'ho aperta neanche io, ma non so cosa c'è dentro e voglio aprirla allora intanto c'è questa rossa da donna oppure blu da uomo? C'erano queste due, io ho scelto questa rossa. È carina la stampa col tessuto, non ho la minima idea di che cosa voglia dire, se vuol dire qualcosa. Comunque sia, sì, è carina. Allora, costava un euro più un euro la spedizione, ma io l'ho presa con un gruppo d'acquisto, quindi 90 centesimi. Avevo uno sconto del 10%, quindi 0,81. E... Quindi l'ho pagata 1,81 euro. E quindi io direi di scoprire che cosa c'è perché sono curiosa assolutamente. Mi sembra bella piena e sì, ho una passione per queste mystery bag mystery box, non so come si chiamano. Pacco sorpresa. Allora, per prima cosa, direi di iniziare a sfogliare non sfogliare, snodare il fiocco. Tutto in diretta. Oggi non pensavo di fare video, infatti sono un po' accampata, però comunque non potevo resistere a non guardarla, quindi eccoci. Allora, è grande così, aperta. Come sempre guardate prima voi. Queste cose rumorose mi piacciono. Allora, vediamo cosa c'è. Ma c'è un sacco di roba dentro. Uno e due, adesso è vuota e vediamo. No, tre. tre cose ci sono dentro. Wow, iniziamo a vedere dalla prima. Allora, questa che sembra una paparazzi dice paparazzi, e noi adesso la apriamo. Quando vado a editare i video vedo le mie facce che faccio, ma sono novità anche per me quindi ah, è un bracciale, è un bracciale con la chiusura qui è semi rigido. Aspettate che mi avvicino Allora, è semi-rigido. Ha questa super non è una perla, è un il blocco è grandissima e poi comunque ha la chiusura. Allora adesso lo proviamo. Vedete che è semi rigido, quindi dovrebbe andare bene sempre. Allora adesso in diretta in diretta in, con voi È carino adesso no. con la sinistra, non riesco a chiudermelo. Comunque è bellino, però si potrebbe chiudere volendo, si potrebbe riuscirci. Ma è bello. A ah, me piace il bracciale. Mi piace. Andiamo avanti. Ah. Allora, questo Fashion Jewelry ecco qui, che no. eh. sono orecchini. Io li apro, però so già che non li metterò perché io ho un problema con i buchi che ho e qualunque cosa che uso che non sia oro e anche l'acciaio allergico mi dà da fare, quindi eh, sono bellini con il buco, sono quelli con il buco, sono carini anche abbastanza semplici con i diamantini. ma questo non possono saperlo loro, magari anche acciaio anallergico, però io assolutamente non li posso mettere, se no in giro di due giorni mi vengono le croste. Eh sì, è così. Eppure ho i buchi da, da una vita e ne o metto le cose assolutamente anallergiche oppure bigiotteria a me dà da fare. Carini, ma questo per me no. Andiamo avanti però perché mezza che sono tre. Quindi anche il terzo. Questo è Florence Scooby. Questa è una collana. In... Ma, ma, allora, intanto vediamo a parlarne che nella confezione c'è questa specie di eh, pannetto attaccato che è morbido. Non so come farvelo a vedere. Ma vedete che deve appoggiato ha fatto il buco cioè è, è morbido ma anche bello bello imbustato adesso la togliamo perché io sono curiosa quindi alla fine era una pure tutta una parure perché c'erano gli orecchini il bracciale e questa quando riuscirò a staccarla è la collana bella l'idea allora E' questo qui, aspettate, è verde, con tutti i brillantini qui che infatti fanno un sacco di luce e mi stanno mandando in palla la telecamera. Allora questo è verde mentre questo era, mh, sembra un viola, viola marrone, non è nero. Ed è verde, è fatta bene. La collana è particolare, sono state che cerco di avvicinarla. che okay, vedete? Ogni tot ha una specie di maglietta. E quindi fa un dettaglio particolare. Allora, adesso la proviamo. La collana la proviamo. Questi gancettini per me sono tremendi, questo è proprio duro tutto di gancetto, forse perché è la prima volta, aspettate che cerco qualcosa per smuoverlo, ok? Allora, una volta smosso la prima volta il gancetto si apre bene adesso la mettiamo al dritto qui in fondo ha le varie più, maglie più grandi così si può attaccare alla misura che si vuole attacchiamo qui L'ho messa corta perché così si vede Beh, è bella è bellina, è molto carina, aspettate che mi avvicino, mi sembra molto carina, quindi abbiamo la collana, il bracciale che anche questo è bello e gli orecchini che vabbè questo è un fail per me ma comunque sia sono bellini, credo che tutte queste cose belluccicose per 1,81 euro ci stanno è come a me piace, e niente, con le mystery box di Wish io mi trovo bene, perché sono cose carine, certo, normalmente sono, secondo me, ormai ho visto che sono questi gioiellini, quindi non vi aspettate chissà cosa, però, se per caso vi interessa una collanina, un braccialetto, comunque, ad esempio, c'entra niente, ma le collane di Wish durano un sacco, cioè io ho quella, non guardate questa, ma questa qua che ho indosso da prima, cioè ce l'ho sempre, e non diventa nera e bella resistente quindi mi piacciono e poi c'è questa cosa della sorpresa ed è a euro cioè alla fine con gli sconti quindi cioè, direi che si può fare tranquillamente e niente fatemi sapere se questa è proprio carina mi piace, questo mi piace fatemi sapere se a questo video come sempre vi ha tenuto un pochino di compagnia se vi piacciono questi prodotti e quali vi sono piaciuti più di tutti quindi la collana il bracciale Oppure gli orecchini che sono belli, non posso dire di no, sono belli, ma non vanno bene per me. Sono comunque col buco, con la loro chiusura, sono fatti anche molto bene e sono super sbrillucicosi. È tutto super sbrillucicoso che infatti mi manda in palla tutta la fotocamera, ma va bene. Allora, mi piacciono queste mystery box Ed credo che... Adesso non, non ne ho viste altre, però periodicamente penso che qualcosina potrei anche prendere, così lo spacchettiamo insieme. Allora, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, fatemelo sapere con un like e con un commentino fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di tutto. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!